per iniziare c'è il tempo alle 11.18 di fare di notte di fare un altro video live streaming allora se esiste un'unica universale e per cioè secondo la blavatsky Elena Petrovna blavatsky autrice di questo mastodontico volume si svelata che poi in origine era solo un, un libricino di 80 pagine e poi la società teosofica lo ha ampliato così ecco il sede svelata è uno dei libri che svelerebbero eh, di elena petrovna blavatsky che in realtà la sapienza è universale soprattutto lei prende ad esempio il cabalismo e il cristianesimo in questa sua possente enciclopedia che è stata ampliata anche da altri collaboratori teosofici, è veramente un libro che ha 400 620 pagine, qualcosa qualche cosa del genere, forse compete con il Nuovo Testamento, che ne ha più del Nuovo Testamento, meno del vecchio, e lei sostiene, come anche molti altri, della teosofia, dell'occultismo, che in realtà eh, in ogni epoca e in ogni luogo si sono manifestati culti differenti fin dalla preistoria, ma perché c'è una linea iniziatica di saggi che ha trasmesso la saggezza di generazione in generazione e di luogo in luogo. Quindi in effetti è sempre la stessa perenne religione e, e questo può and anche andare bene per le religioni preistoriche, del culto della dea madre, del culto della madre terra ma per religioni più organizzate molti sono scettici al riguardo ecco come sempre vi chiedo di condividere il mio video dopo averlo commentato per farmi sapere cosa ne pensate dell'argomento e eh, perché anche altri possano esprimere la loro opinione al riguardo quindi mi raccomando se questo video vi interessa commentatelo gli like fatemi sapere i vostri pensieri al riguardo e poi condividete quante più volte possibile questo video in modo che anche altri possano commentarlo e ciò mi aiuterà a recuperare la monetizzazione del canale eh, avendo 4000 ore di views finalmente allora secondo Elena Petrovna Blabaschi eccola qua eh, in pratica la religione sarebbe perenne nel senso che durante tutte le varie ere eh, generazioni eh, epoche si sarebbe trasmesso un sapere iniziatico attraverso i vari culti sempre lo stesso, eh, cambiava solo l'apparenza dei culti, ma in realtà si tratterebbe eh, delle stesse fonti iniziatiche. Vorrei sapere voi cosa ne pensate se come gli antropologi e gli etnologi pensate che invece ogni religione si sia manifestata in un'epoca in un luogo particolare perché le persone dovevano soddisfare la loro curiosità e la loro necessità di spiegare i fenomeni del mondo e dell'epoca nella quale vivevano della società oppure se come dicevano i teosofi eh, c'è stata una trasmissione eh, sapienziale quindi lineare degli insegnamenti per questo sono fondati in epoche e luoghi distinti vari culti come il cristianesimo, il buddismo, l'induismo, la religione sikh, l'islam, l'ebraesimo, lo shintoismo, il taoismo e altri 7000 che sarebbe largo a enumerare nei quattro continenti, ma che in realtà dietro ogni diffusione ci sarebbe sempre un gruppo di iniziati eh, con i saperi occulti o proibiti. Allora, eh, affrontare questo tema a me mi è anche venuto in mente eh, la controparte della religione cioè a tutti viene in mente soprattutto oggigiorno parlando non come nel medioevo parlando di dio e di religione eh, dio parlando di religione viene in mente dio e invece nel medioevo si pensava molto al suo diciamo alter ego eh, Tatan, il diavolo si pensava molto al diavolo alla sua nemesi alla nemesi di dio questo omino qua l'omino che sta laggiù il fatto è questo che così come ci sono un innumere innumerabile serie di divinità di dei di spiriti lo spiritismo, c'è l'animismo, c'è il monismo, eh, ci sono molte forme di adorazione della natura, il panteismo, eh, ci sono molte forme di religiosità eh, trascendente, metafisica, eccetera, che hanno come meta eh, la congiunzione con Dio o con un, eh, un, un essere di pura coscienza. Nel mondo ci sono anche migliaia, se non miliardi, di manifestazioni del demonio e di gente posseduta dal demonio quindi in ogni cultura non solo le culture occidentali per esempio li, lili. tu o lilith quindi è eh, con ecco un, de, un demonio della tradizione taoista cinese quindi come come dire eh, un demonio tantrico bu, buddista tibetano vasa che poi non sempre in altre civiltà come nel cristianesimo i demoni erano mali eh, ma maligni perché nel cristianesimo eh, il, il demonio il diavolo è cattivo e si oppone a dio invece per esempio nel politeismo greco romano gli dei erano tanto buoni come che cattivi, D dipende da come li pigliavi. Se li pigliavi male ti castigavano, se li pigliavi bene ti aiutavano. Eh, non erano né buoni né cattivi, ma gli dei greci, greco-romani e anche egizi erano al di là del bene e del male. E loro volevano umiliare un essere umano, lo volevano fulminare, Zeus lo fulminava perché gli girava. Se invece lo volevano aiutare diventava un re, eh, un eroe e quindi anche nelle anche le divinità tantriche in e buddhiste hanno il loro lato airato quindi demoniaco diremo noi ma perché attraverso quella energia negativa riescono a raggiungere l'illuminazione cioè se tu con lira se tu raggiungi coscienza e consapevolezza della forza della tua ira in pratica cessi di essere il rosso e diventi buono perché solo se sei cosciente della forza della tua ira puoi attuare con la forza dell'amore quelli che sono incoscienti della forza dell'ira continuano a essere eh, acidiosi ecco qua un demone indù. quindi eh, nel, nell'induismo nel buddismo i demoni non sono necessariamente cattivi o vengono al mondo per castigare le persone unicamente, ma eh, come nell'antica Grecia, per esempio gli dei degli inferi nell'antica Grecia hanno un ruolo ambivalente, possono essere buoni o possono essere cattivi. Nell'induismo Shiva è il dio della morte, quindi della distruzione ma anche il dio della rinascita, della rigenerazione, perché non c'è rigenerazione e nascita senza morte. Per esempio gli incendi forestali creano dello spazio nel quale possono nascere piante nuove che magari saranno più resistenti e un altro demone indù questo rappresentazione popolare della valenza malefica e distruttiva di Shiva, il cui dio si presenta nella sua manifestazione avatara di demonio, Raksha, portante nelle mani segni ed oggetti terrificanti, come teste mozze e cadaveri. Perché Shiva può essere tanto un demonio distruttivo come l'essere della rigenerazione il dio della rigenerazione. E quindi voglio dire: eh, allora, se c'è una religione, per esempio, questo i Bogomili importarono nel Paese serbo e bosniaco nel quale cercarono il rifugio dalle persecuzioni, un deciso dualismo di matrice manichea. Ecco qua dei bogomili. Allora, se c'è una religione universale perenne, vorrei saperlo da voi, ve lo chiedo anche in questo nuovo video, che eh, si è diffusa questa religione universale perenne attraverso tutti i culti locali nelle varie epoche e luoghi, una saggezza che è venuta dall'alto e si è manifestata in tutti i culti religiosi che attualmente sono più di 7.000, ma in passato erano moltissimi di più. E quindi si può parlare che esiste un'unica religione perenne universale, un unico culto perenne universale? Se eh, ciao, dei Ignis Love Live, come stai? Se secondo voi eh, allora esiste anche una controparte universale, cioè il lato scuro della religione perenne universale, cioè tutti i vari demoni, tutti i vari demoni che si sono sparsi nelle credenze di tutto il mondo. Se non sono interpretazioni locali delle disgrazie ma magari esiste come un unico ente benevolo che ha ispirato tutte le religioni del mondo ci dovrà pure essere un unico ente malevolo che ha ispirato il lato scuro delle religioni di tutto il mondo tutto bene a parte che ieri sera avevo mal di testa non è stato il caldo ma è stato un vento fastidioso tu come stai, e io sto di nuovo che si, in questi giorni mi si è irritato l'occhio, come puoi guardare ogni tanto, quando leggo molto va sotto sforzo, ecco, vedi. Ecco, infatti, sono giorni che non accedo alle a reti sociali, che non accendo il computer, ma ogni tanto e eh sì, purtroppo non so che fare. Poi ci ho messo del ghiaccio sopra l'occhio, quindi penso che quello ha peggiorato tutto, ma almeno un live ci scappa con questo cellulare. Per fortuna, perché altrimenti sarebbero giorni che non potrei fare nulla, perché fare l'editing con il computer e poi caricarlo è lungo, devi stare a... Comunque ho visto che neanche la tele dovrei guardare, neanche dovrei stare in luoghi molto illuminati. Si, sì, sto facendo il live con il cellulare, vendrà di bassissima risoluzione. Mi raccomando, se qualcosa di questo video ti è interessato, commentalo e soprattutto condividilo perché altre persone possano commentare i miei live. Ne ho fatto uno prima di live parlando delle elezioni in Venezuela e del futuro che ci aspetta se anche noi eh, optiamo per l'astensionismo politico. Perché Nicolas Maduro, eh, oggi ho saputo che ha vinto il con il 70 dei voti ma è andato a votare soltanto il 35 dei venezuelani aventi diritto perché tutti gli altri se ne stanno eh, stanno sfuggendo eh, da venezuela stanno emigrando. se tu guardi il ponte che congiunge eh, venezuela a colombia ci sono decine di migliaia di persone che se ne vanno ogni ora eh, potrei aiutarti a Fare le live dal pc, guarda tutti i tuoi argomenti sono sempre interessanti. Sì, sì, ma no, ma c'è una vecchia webcamera del 99, quindi preferisco fare le live dal cellulare anche se vengono di bassa risoluzione perché non ho soldi per una webcamera eh, nuova per il pc e poi il pc è vecchio, magari non, non ne riconosce l'usb, però io c'è una webcamera che filma peggio del cellulare che del 99 del mio primo pc che era un pentium terzo io mi vorrei comprare una notebook eh, che sta a mille euro però sono disoccupato io non vi chiedo come molti youtubers denaro per contattarmi in facebook in instagram e in twitter che ciò degli account non vi chiedo del denaro per la paypal per questo per quell'altro per hangout vi chiedo soltanto di condividere i video che guardate e di commentarli beh io sono rimasto senza webcam però io ho un computer con la venta e eh sì lo so ma io ho comprato questo computer che è un Dual core 2 che veniva con un monitor della samsung che non aveva il camera allora Ripeto l'argomento caro il mio amico, dei Giganese Love Live, cosa ne pensi? Magari dovrai rivedere parte del video perché ormai sono trascorsi quasi 16 minuti. Se è vero che c'è una religione universale perenne che, come sosteneva, la Elema Elena Petrovna Blavatsky è stata ispirata eh, lungo l'arco della storia dell'umanità nelle varie ere da dei saggi iniziati e si è manifestata questa religione perenne e universale attraverso tutti i vari culti e religioni cosa che io non credo, credo che tutte le religioni siano sorte in luoghi Tempi precisi per soddisfare le esigenze degli esseri umani eh, di comprendere il mondo e la loro società. Se fosse, infer se fosse infermiera, ti aiuterei a guarire il tuo occhio. Ah, grazie. Allora ti dicevo, di giganis Love Live, eh, aiutami invece a denucleare questo argomento. Se, se, se ritieni che come sosteneva Elena Petrovna blavatsky che esista una religione universale perenne che ha ispirato durante tutta la storia dell'umanità i vari culti dalla preistoria ad oggi, e invece di essere tutti i vari culti dell'umanità sorti in luoghi e tempi differenti perché fatti da, da popoli differenti per soddisfare religioni, eh, cioè necessità di comprendere il mondo e la società della loro epoca quindi se ritieni che esiste una religione universale perenne oggigiorno si parla sempre di dio associato alla religione ma nel medioevo cristiano si parlava più che altro della sua nemesi del diavolo del diavolo eccolo qua il diavoletto e ho fatto vedere prima come le varie culture tutte le culture abbiano avuto i loro diavoli i loro demoni per esempio nella cultura cinese taoista il demonio allora Esiste anche un male supremo che ha ispirato lungo la storia dell'umanità i vari mali oppure eh, no? Perché la gente accetta l'idea? Eh, Freddy Krueger 5000, buonasera, buonasera Freddy Krueger. Ah, bene, benissimo, grazie per the giga love Live per avermi mandato gente allora secondo voi esiste anche un male assoluto freddy krueger oltre a un bene assoluto dicevo che per i, i fautori della dottrina della religione eh, universale perenne come blavatsky ci sarebbe stato sempre durante il corso dell'umanità sin dalla prestoria un gruppo di iniziati che hanno ispirato l'evoluzione eh, della dottrina segreta perenne universale attraverso i vari culti che sono sorti e, e quindi che tutte le religioni siano manifestazioni di una dottrina segreta che ci sarebbe soltanto un'unica dottrina nel mondo e tutte le religioni Sin dalla preistoria, dall'Antico Egitto, Grecia, Roma, il Cristianesimo, il buddismo, l'Ebraismo, l'Islam, il Taoismo e altre 7000 che ci sono attualmente per il mondo sarebbero in realtà emanazioni di un'unica dottrina perenne, eterna ed universale. Io non credo, io credo che ogni religione sia l'invenzione di un popolo per spiegare i fenomeni eh, della loro epoca i fenomeni mondani però se fosse vera questa teoria allora che dire del male del demonio perché è vero che ci sono dei culti demoniaci allora che sarebbe vero che è anche vero che ci sarebbe un'anemesi di questi saggi che hanno ispirato eh, il bene nel mondo attraverso i culti religiosi ma che in realtà si tratterebbe di una dottrina evoluzionistica eh, perenne universale ed eterna allora ci sarebbe anche una congrega eh, di, gente, di maestri del male che durante tutta la storia dell'umanità hanno ispirato attraverso dottrine demoniache in tutte le epoche e in tutti i luoghi del mondo perché si fondassero delle congreghe di satanisti e eh, di gente volta al sacrificio umano volta al male eh, perché oggigiorno si tende a pensare alla religione in termini di buono, di bene assoluto, di Dio, eppure ci si tralascia l'ombra della religione, cioè anche le religioni che non sono antropomorfe, che non si immaginano Dio a immagine e somiglianza dell'uomo, credono che ci sia un lato negativo nella natura. Allora, eh, come dire quindi ci dovrebbe anche essere una religione perenne eterna e universale del male vorrei sapere questo da voi eh, cosa ne pensate eh, lasciatelo nei commentari soprattutto di questo video quando avrò finito di fare live ma eh, lasciatelo anche nei commentari del canale perché è uno spazio di discussione che nessuno utilizza e poi ci sono molti molti youtubers che io seguo ma che probabilmente non guardano i miei video allora mi hanno consigliato di guardare qualche loro video di ascoltarne le argomentazioni e di rispondergli in, in un live io faccio il live perché come spiegato prima mi è di nuovo venuto rossore all'occhio perché leggo molto allora non posso stare davanti al computer già sto facendo uno sforzo a fare live con il cellulare ma se guardo la tele mi si irrita l'occhio adesso sto con l'illuminazione nella stanza e quindi mi sto sforzando la vista fra poco È mezzanotte mancano quasi 20 minuti alla mezzanotte Venderei a casa tua se fossi vicino, grazie. Dei Genis Love Live! Io comunque eh, con questo ho chiuso perché ho già dibattuto i eh, lineamenti di questo breve live. Che poi è un live che è durato 22 minuti, per quest'ora che è le 11:40. Caspita, eppure troppo se esiste un bene assoluto in pratica che ha ispirato le religioni in tutte le epoche e in tutti i luoghi del mondo esistirà un male assoluto che ha ispirato tutti i culti demoniaci satanici eh, sacrileghi blasfemi eh, tutte le abominazioni del mondo in tutte le epoche e in tutti i luoghi esistirà un male assoluto oltre a un bene assoluto Esiste un male assoluto oltre un bene assoluto, eh, un bene assoluto ha ispirato tutti i culti del mondo che sono esistiti che esistono e che esisteranno. O sono manifestazioni separate dell'ingegno delle persone. Eh, esiste un solo culto salvifico o sono tutti i culti salvifici, e poi c'è della luce nelle tenebre, anche i culti cosiddetti satanici ci hanno della conoscenza salvifuga e c'è del male nei culti cosiddetti benefici come possiamo vedere per esempio da tutti i casi di pedofilia e pederastia dei sacerdoti eh, cattolici non so dove una curia nazionale non so se in messico o in cile una curia non so se è di una città o di uno stato latinoamericano ha rassentato le dimissioni ha presentato le dimissioni una conferenza episcopale e come dire che la, la, la conferenza episcopale di torino si dimette perché ci sono stati troppi casi di pedofilia questo è successo in, un, in uno stato di latinoamerica latinoamericano un'intera conferenza episcopale di una città o di uno stato si è dimessa per casi Pido pornografia all'interno della chiesa cattolica credo che sia stato in cile non ne sono sicuro quindi ci può essere del male dell'oscurità dove ci dovrebbe essere della luce dove c'è della luce e ci può essere del bene e, e della luce dove ci dovrebbe essere solo oscurità vi lascio con questo interrogante vi suggerirò forse domani dopodomani stanotte no perché già si sta a fare tardi e poi dovrei editare le informazioni di questo e del precedente live che ho fatto prima vi invito a guardare circa le elezioni in venezuela e il futuro che ci potrebbe aspettare in italia prima vi invito a guardare questi due live però le informazioni di questi due live la descrizione i tag eccetera le editerò domani perché già adesso non voglio, dormo io a, a mezzanotte dormo se no mi sveglio tardi allora volevo sapere prima che se mi tagli di nuovo il wifi per altri 20 minuti come è successo nel mio primo live che ho fatto prima sono già stanco già faccio cileca come potete vedere c'è un taglio di capelli nuovo un taglio di stagione perché li stavo tenendo larghi ma ormai non ce ne facevo più vorrei che voi mi commentaste sotto questo video se esiste un bene assoluto se è ispirato tutte le religioni del mondo o se le religioni del mondo non hanno nulla a che fare l'una con l'altra e se esiste un male assoluto che ispira tutto il male nel mondo interpretato dalle religioni in maniera differente se ci può essere della luce nel buio e del buio nella luce del bene nel male nel male de, de, del bene, come eh, credono i taoisti. E poi mi raccomando, condividete questo video, commentatelo quando potrete che io lo finisco. In modo che anche altri possano commentarlo, condividerlo. E così mi aiuterete a raggiungere di nuovo la monetizzazione del canale perché devo avere 4000 ore ne ho 2600 da gennaio degli geni slow Live, ti saluto dopo se posso ti condivido il canale così la gente si iscriva al tuo canale anch'io farò un taglio di capelli perché mi piace cambiare il look bene e degli geni slow grazie per condividere il mio canale eh, grazie soprattutto se condividi i video in modo che la gente possa commentare a, a quello che dico e mi raccomando quando commenti eh, quando commenti perdono, quando eh, condividi il mio canale i miei video eh, di loro di, di, che quelli a cui va il, la condivisione devono condividere a loro volta Ah, grazie dei giganese love live anzi lo faccio subito a ah, e poi nel commentare il eh, il mio i miei video inventati un hashtag del tipo guardo saint chan oppure anch'io guardo saint jean quindi eh, ai commentari che fai ai miei video e ai commentari che tutte e tutti voi farete ai miei video se mi volete aiutare eh, mettete hashtag santin chan e poi hashtag anch'io guardo santin chan anch'io senza apostrofo oppure ho anche hashtag guardo santin chan eh, però nel commentario potete mettere hashtag stante già hashtag guardo santin e hashtag anch'io guardo santin chan senza apostrofo allora degli geni love live grazie per avermi seguito grazie per i commentari che mi dedicherai saluto alessandro arcangeli avrei tante altre persone da salutare come il mio amico claudio wolf eh, claudio show claudio radio show figurati è sempre un piacere degli genis love live bene non vorrei essere ridondante Domani, dopodomani, metterò qua nell'angolo a destra i miei video che vi consiglio preferiti, che sono fra i più visti. Poi nei riquadri troverete le anteprime de, sempre dei quattro video più visti. Mi raccomando, guardateli, commentateli, condivideteli e, e se potete, guardate. Quanti più video miei possibili? Fra gli ultimi, fra i primi, ma anche nella lista di riproduzione dei video ci sono quelli più visti. Ecco, mi raccomando, guardate i miei video più visti, commentateli per farmi sapere cosa ne pensate e quanti più video guardate, meglio re di quelli più visti. E poi dategli like se vi piacciono e condivideteli in modo che anche altri possano commentarli oltre che guardarli e poi consigliate alle persone alle quali condividete i miei video di guardarli eh, commentarli e condivideteli e, e condividerli a loro volta in modo che si faccia una catena voglio ottenere assieme a tutte e tutti voi grazie all'aiuto di tutte e tutti voi un effetto virale dei miei video altrimenti non raggiungerò mai le 4000 ore di visuals e youtube non mi paga il denaro che mi deve che è una cosa assurda già mi devono del denaro non mi pagano perché non ho le visuals. se potete iscrivetevi al canale azionate la campanella io non vi chiedo del denaro non vi chiedo di caricare la mia paypal non vi chiedo eh, potete contattarmi gratuitamente nelle mie reti sociali di instagram facebook twitter non vi chiedo denaro vi chiedo solo visuals likes commentari e di condividere quindi con questo è tutto mi sono già ripetuto molte volte perché sono stanco mancano 11 minuti a mezzanotte sto facendo un tour de force eh, prima ho dovuto lottare molto con il wifi che non decollava perché nel mio precedente live poi ho deciso che era troppo e poi non ho resistito e ho voluto parlare di questo fatto mi è rimasto ancora un tema in canna di fucile che visto che stiamo parlando tanto di religioni perenni e universali tanto quella positiva come quella del U diavolo allora io ho pensato bene di parlare di lo farò in un prossimo video dell'idioma universale speranto perché se c'è una religiosità universale che è ispirato tutti i culti ci deve essere un idioma universale degli ricotero che sognava ciao ricotaro che sognava come stai mi spiace lasciarti in questo momento ho parlato eh, che se esiste un bene assoluto che ha ispirato tutte le religioni deve esistere anche un male assoluto ispira eh, tutti i culti eh, nefasti però ti devo lasciare mi raccomando guardati il video commentalo, dagli like se ti piace e poi condividilo e di alle persone alle quali lo hai condiviso di commentarlo condividerlo e dargli like ciao mi spiace che adesso ti devo lasciare ricordare che sognava ma è troppo tardi